Marciolini, come state? Buona Pasqua, tutti. Anzi buona Pasquetta ormai quando vedrete questo video Guardate un po' le mie spalle quante uova di Pasqua hanno ricevuto Vanessa e Anastasia Abbiamo dovuto chiedere l'aiuto a Isabella ed Aria, le cugine inglesi Per poterle aprire tutte perché sono tantissime Il problema è che io non trovo più né Vanessa né Anastasia né Isabella e neanche Aria E non so dove sono ragazzi aiutatemi se le vedete scrivetemelo nei commenti Quindi andiamo Subito a cercare Vanessa, Anastasia, Isabella ed Aria e poi ci prepariamo una routine serale super originale con l'apertura delle uova di Pasqua. Pronti? Mi sembra di aver visto qualcuno. Un attimino, eh, torno subito. Mi sembrava di aver visto qualcuno passare, delle voci, um, però non vedo nessuno, non riesco veramente a capire. Vai! Aspetta, scusa. Ho visto una testa Avete visto anche voi la testa? Scrivetelo nei commenti Ah Ma tu mangi sempre Cosa stai mangiando? Niente Niente? Senti eh, Non trovo Vanessa Anastasia. Eh neanche io Ok andiamo a cercarle Che no dobbiamo eh. fare l'apertura di queste uova Che sono tantissime sì. No eh, eh, No non ci sono Isabella eh. Le abbiamo contate le uova? Abbiamo Sì sì sì, sì. Ok andiamo Quando a cercare non lo so, ma dove sono? Allora, intanto mi piacerebbe contarle queste uova. Sono veramente veramente tante. Poi allora! Cosa ci fate voi qui? Ah, furbetti, volevate mangiare tutte le uova? Allora, ciao Aria. Ciao. Ciao amore! In pigiama, siete tutte in pigiama, tranne Vane che ancora non si è cambiata, ma fa niente. Ciao! Uh le -huh. come facciamo adesso per questa apertura chiudiamo no. gli occhi peschiamo e apriamo blindfolded va bene tu dai inizio le danze contiamo le uova no sono danza danza danza danza 21 dai, mamma mia ma non ce la faremo mai ragazze dai Aria chiudi gli occhi Ice. ok, okay. choose choose eggs egg. vai per yeah, wow, yeah, wow. Yeah, wow. Yeah, nice. nice Anastasia yeah. chiudi gli occhi gira la ruota giù il gettone si gira attenta che yeah, cadi. Yeah, ma sì, è lo stesso dai yeah, wow yeah, uh. yeah. Yes. Yes. vai oh. Isabella well, la, la. Isabella si è allungata E ha preso quello delle principesse yeah. <ride> Isabella Vai. non è molto felice Aria Vai. Bella ah. Brava Vai Ani Il tuo sì. Sì. Queste Va bene, ok. Vai. Vanessa si è spostata di postazione e sceglie cosa sceglie. Cosa sceglie Vanessa? dai, questo Questo dai. Anche mio. Sei rimasta senza uova. Te quello delle principesse. Vai Isabella, dai, dai un'occhiata e poi scegli, dai. Ehi, mio! Buono! Aria! Ok, Aria! Look and shoes! Oh, yeah. Anastasia Lu id insieme uh, guarda che cade dalla sedia Anastosia Vanessa Brocciolato Novi yeah. Isabella Isabella Idi insieme anche Isabella Aria oh. yeah. Yeah. Ci sarà dentro la sorpresa, vai Isabella! Buona Isabella! Questo, questo, questo, questo, ok, luminosi otti. Eh, yeah, nice. okay. Arietta, dove sei il cucciolino oh, no, della giacchina? No, no, no, no. Oh, vai, vai, Nastasia! Anastasia. Eh, un altro dei d'insieme, ma quanti ne abbiamo dei d'insieme? bellissimo sì, le principesse sì, sì. Isabella Isabella Isabella Gli ultimi due, Vanessa e Isabella Ti contendono gli le, le ultime due uova Wow Ok Isabella, questo è tuo Adesso dobbiamo aprirle Allora, Aria Choose, choose a next. Oh, quello delle pinipon Ok Aria ha scelto Bene Vuoi aprire subito quel regalino lì? E lo metto Wow Quindi non lo apriamo neanche l'uovo? Eh? Va bene. Anastasia, tocca a te, scegli un uovo. Quello dei d'insieme, va bene. Magino. Ok, Anastasia, vediamo no. cosa c'è dentro l'uovo dei d'insieme. Vai. Vai. Wow, Tatuaggio. No! È un puzzle. Il puzzle dei d'insieme. Wow! Che wow. bello! No, no, no, no. Poi lo facciamo, eh? Oh, oh, oh, oh. Sì. Non iniziamo, eh? Vai Vane apri trucchi. Oh! Io ho preso questo per Vanessa Bello La Clio Makeup Eh sì Vediamo un po' che trucchi ci sono qua dentro Mmm mm, profumoso Mi sa che qua ci scappa l'assaggino anche da parte mia eh! Mm. Ci sono? Uh. <ride> apri non lo so. Mamma mia. Non c'è trucco non c'è inganno, Vanessa. Guarda, ti Anastasia, ti... non ti ammazzare di cioccolato, eh? Sennò più concludiamo qua il video subito. Eh. eh no, amore, no. Eh? Eh. Cos'è? Eh, è questo. Bella! E la fascia... Vanessa, facciamo... <ride> no, Vanessa, a me piace di più questo invece. È bellissima, provala. Ah, io ce l'ho questo. Ma che carina! Farà true, farà. È, ma ]è, è bellissima! È bellissima! Isabella tocca a te. io voglio questo. Vai, va bene. Ok, Isabella. Vediamo dai, un po'. Poi ci vuole una forza. Okay, ok, carino, delfino. Va bene. Che bello! Ok. Ok. Yeah. Go. okay. Go. Right una gomma! How gomma! Gomma? Eh, come si dice gomma? rubber Ani Basta, basta cioccol ha ragione Aria eh? dai Ani oh, dai. dai LOL occhio che cade <ride> E di ma wow oh, cos'è? fa vedere sticker sticker Fa vedere, Anastasia se mangia ancora uova con del video cosa sono? vabbè ah sì, sì gli stick quelli da attaccare sì, ok è. qual è? cosa hai scelto? Eh, anche tu i luminosotti mm. prendi quando dammi la me ok e mettila quello oddio è è vero, vero è vero eh, mamma mia la, la balena anche tu ma è bellissima no. ah, Isabella, E poi concludiamo il video Perché Anastasia sta mangiando troppa oh no, cioccolata no, E invece no, sì. No, no, no. Cosa c'è? È, un'altra eh, no, no. Non ci posso credere Vabbè compriremo un acquario e metteremo tutti questi pesciolini dentro Vabbè la collezione dei dentini eh, e delle balene quindi? Anastasia io ti do l'ultima chance L'ultima eh Cuccioline cuccioline scrivetemi nei messaggi se ho ragione Se Anastasia mangerà ancora un solo pezzettino di cioccolato Verrà espulsa dalla challenge. Vieni? Non ridere perché io lo faccio, eh? Vai Aria! Sì, uh, uh, uh, uh. Aria, secondo te cosa c'è? Make-up? Vai! Vai! Vai. No. Ah, no, no. Ma come? Dovevi ah, trovarlo però, tu il make up C'è cioè, due orecchiette da cui yeah, yeah, yeah. Tocca a te, vai Vai, dai, make up ora tu, allora Silence, please Silenzio Allora Ma nei due uguagli Come nei due uguali! Una dammelo a me Ok, grazie sì, sì, sì, sì. Ma io non capisco Ma che sono ancora tutte queste? Ma sono troppe! È impossibile! Uno, due, tre! Cosa ti... E una e tu allora! Ti... Ma no, è sono quattro, eh! No, ma... Ok! No, ma... yeah. oh! Isabella! Oh! <ride> è furba, Isabella! È furba! Aveva preso un uomo in più! Ma noi l'abbiamo beccata! Beccata, Isabella, beccata! Vai Vanessa, dai! Che qua andiamo a dormire a mezzanotte! Ma, ma un pezzo di questo no, ah, nocciola. no. domani puoi mangiarlo oggi no se no vai fuori dal Dai. gioco Dai. Io, oh. Sta... Oh. Oh. Oh. Vanessa ha trovato un uovo d'oro vai apri l'uovo d'oro N. -O. Oh, wow! Guarda wow. l'occhio! Buono! Non l'ho trovato! Niente! Fammi vedere! e basta! Eh. No, è troppo! di <ride> no. meno Stop tutti eh! Isa Bella! Isa Ok, basta! Isabella. Ok! Io sono l'ho la Isa Bella! Vai Bella! Isa Bella! Isa eh sì. Grazie Daniela mm. Daniela? Si sì, brava oh, Che bello L amore piccolino lui Non è il bambino di quello che ho fatto io prima È vero Daniella? Oh Oh, questo oh è my god che... La loro oh. Can we go and finto the the cats The cats, yeah <laughs> Ragazzi cat e gatto eh? non, non, non pensate male Allora facciamo l'ultimo giro perché è tardi Ok? Ok Come potete ben ascoltare Sono tutte schizzate Sarà la stanchezza Perché oggi abbiamo passato tutto il giorno fuori casa Quindi secondo me siete molto stanche Bisogna rilassarsi un po' Perché dobbiamo andare a dormire Quindi l'ultimo uovo a testa E a nanna Ok? Aria No, vai Aria l'ultimo è Kinder eh? <susurra> io faccio io faccio io grazie amore Kinder Kinder Kinder, Kinder, Kinder. Una, yeah. una mega supposta per Aria Oh che me la lancio addosso Io lo so mi arriva un, un proiettile adesso Ok yeah. Yeah. Mamma mia, wow! wow. Un anche per Anastasia. Bravissima, vane. Oh. Abbiamo deciso di concludere qua il video perché è molto tardi e le bimbe piccoline, ecco, sono molto agitate. E proprio questo intendevo quindi, Vanessa, Anastasia, salutiamo i nostri cucciolini e cuccioline. Ragazzi, scrivete lei. Hai fatto un bel like.